Devo far così, devo far così loro. Oh, una caduta! Attenzione! Uuh! Uh, che botto! Guarda caduta, sì! Se ti tappo al naso, tu che fai? Muori! Non respiri Per me la moto è, è questo È vita! No. Come no? oggi non guidiamo, oggi guardiamo ed impariamo piloti con le palle quadrate così, di ferro, anzi de ferro, siamo a valle lunga, girano in 1.44 ragazzi, un tuono nell'aria, andiamo! Sì. a salutarli e a conoscerli un po' motociclisti veri questi avete giocare i cimini e trattatori guarda vi posso fare una promessa di solito faccio sempre una gran partenza in campionato uno contro l'altro in griglia uno vicino all'altro e questo è il clima bollette piloti ufficiali anche ragazzi il campionato ormai da qualche anno assolutamente di spessore che bomba Mauri È partito, giro lanciato, quindi partenza lanciata. Tenersi anche allenati con questi ragazzi non è per niente facile. Ma camminano! Che grandi! Eccoli che arrivano fra qualche secondo! Vediamo come chiedono il giro dall'altra parte, cioè un brividi, sei emozionato! Alex Sì, pur purtroppo Alex ha un problema alla moto C è successo? Acqua? Cacchio, siamo già live Interventi, il team Punto Motocorse Luca Scassa subito a mettere mano sulla moto oh, Ma poi penso, è andata bene, tutto il weekend. Oggi in gara si è staccato un tubo del radiatore terzo eh! Oh lotta fino al fondo, giustamente! Voi dice il campionato ma la devi sudare. Ci ho provato fino all'ultimo, ma quel BMW ha un motorone rispetto alla nostra. Ma visto Maurizio? Grande Castelli, come piega! Prende distacco in di scioltezza! Emiliano amministra, sempre Emiliano Maragoli, seguito? lì distacco è quello no oh. eroe Alex è rientrato ma wow, eh, mi fa impazzire all'ultimo giorno no la sorella te l'ho passata ma cazzo non l'ho tenuta mi ha incrociato Gara finita, ha vinto Maurizio Castelli, 1.45 45, visto il best. Malagoli è il campione ragazzi, campione 2021 dell'OctoCup DD è Emiliano Malagoli. Aspetta so so la seconda, la moto ha fatto così, guarda. Iiii, e... al tornantino! Ho arrivato in mezzo alle S, c'era una chiacca di, di bagnato, sopra sopra sì. l'ho fatto un Soprano, Ma quello lì lo conoscete, l'avete mai visto? Ma ha corso contro certi personaggi tipo Valentino Rossi, Stoner, ci sono certe foto sue, il MotoGP, scusa, Luca Scassa. Scusa se è poco. Massa che giornata! Oh, vada. È stata una giornata a singhiozzi come il resto dell'anno per me. Questa eh, moto ultimamente ti ha rotto un po' le scatole. Sì, metteremo giù un carriera, a un certo punto la doccia. <ride> Tu hai visto che il gas gli è dato, eh? Sì, ci provo, dai, ci abbiamo provato perché ci giocavamo il campionato all'ultima. Eh, purtroppo ho perso, potevo arrivare con due punti e mezzo di vantaggio, ma al Mugello ho fatto un errorino il sabato in qualifica. Campione 2021, come ho detto prima, uno più uno. <ride> di vincere è difficile e ripetersi, però è ancora più difficile. E più calcolando tutte le cose che devi organizzare è bello, anche perché comunque non sono più giovanissimo, sono il più anziano del gruppo. Ho avuto molta fortuna. E ho recuperato la fortuna comunque mi è stata tolta. Alle man quando nella gara dell'Europeo ero secondo, a 5 curve dalla fine ho spaccato il motore. Alle man <ride> sono finito. Infatti, prima della partenza l'ho visto, bella, non ti ho rotto le scatole. <ride> Guarda, per riuscire a organizzare e fare il pilota è veramente complicato ma perché ti senti anche la responsabilità di questi ragazzi certo. perché te hai lanciato l'idea e se loro sono qua a divertirsi e fare quello che più gli piace è figo ma allo stesso tempo mi lascia un po' di pensiero certo. se succedesse qualcosa perciò certo. arrivo diciamo l'ultima gara mi rilascio dall'adrenalina bello tanto bello poi l'amicizia che vi lega l'atmosfera che c'è con voi, io ho girato il pista con alcuni di voi, vivo questo ambiente in maniera normalissima con voi, bellissimo. c'è tanto rispetto questo è bello perché fondamentalmente bisogna ricordarsi che la sicurezza viene prima di tutto non siamo a giocarsi comunque la MotoGP e per tutti noi è già un successo essere qua e divertirsi Mauri, ecco. avevo allora, lasciato eh, a Viterbo ancora tutto acciaccato da quel volo a tutto insanguinato un po' splatter eh? Eh, <ride> che mi ha lasciato quella moto che non si poteva adattare. sei tornata a cannone esatto. torni in campionato esatto esatto. così tanta roba tanta roba. forse ho trovato la mia moto, perché poi ognuno ha il certo. suo, suo al suo mezzo dove, a dove casa si, si trova esatto esatto, esatto. pista sì, di casa sì. tu qui vai forte esatto. vai discretamente forte casa direi mia. porca miseria a un certo punto infatti correvo lungo la pista per guardare la gara e eri straprimo ho detto ma Maurizio dove andate? eri in mezzo al gruppo. Un po ho detto, no ma tutto bene, eh? Sì, tutto bene, li stai mangiando tutti cioè, Abbiamo un'intrusa È venuto a rompere i coglioni No, che bene Gargiulo, hai finito di dire stronzate Però mo è ora di cena e noi siamo un po' rotti le palle eh, La gara l'ha vinta lui Rispetto, in assoluto tutto per tutto Dillo tu, iscrivetevi a questo canale Iscrivetevi a questo canale Eh, Che cazzo Che vogliamo fa? No, Una frase in napoletana Un'altra volta Best Lab a Lunga quanto hai fatto? 43 Non fa con 23 perché avrei detto il bruciato Allora signori lo vogliamo smettere 43 anche Maurizio ci gassi in fiamma blu Fiamme <ride> blu ragazzi Oh ci vediamo alla prossima Ciao